Wey, ciao a tutti, oggi siamo tornati sul Prison. Sì, è da davvero tantissimo tempo che non gioco qui. Siamo su un nuovo server, nuovo si fa per dire, War Academy, lo conoscete tutti. Ha riaperto il Prison ed è diverso. Prima di iniziare con il video, sentite qual suono che fanno questi blocchi. Beh, vi metto i suoni al massimo perché è veramente è qualcosa di bellissimo. So che blocchi siano ma sono meravigliosi. Bene, allora, che dire? Uh, quando entrerete nel server, perché do per scontato che verrete a provarlo, dovete fare questa cosa che vi metto sullo schermo per avere la texture pack personalizzata. E questo è il mio piccone, ha ah, queste cose qui, credo sia forte. È un piccone un po', un po stravagante, però è bello, è giallo. Qua non so se posso rompere oppure no. No, ok, no. Perché dovrei fare la miniera, credo. Uh, dunque. Allora, slash celle. Upgrade miniera. Upgrade avvenuto con successo. Però non posso ancora rompere. Forse perché non è qui la mia miniera. Ah, è questa la mia miniera. Ok, ok, ok. Scusate, ma... Sapete no, l'età ti fa sentire. Boh, il piccone credo sia forte. Il problema è che questo server. Cos A cosa ho cliccato? Non lo so. Il problema è che questo server è in 1.16. Infatti, faccio pochissimi FPS. Io spero che cancellino tutte le versioni al di sopra della 1.8 Perché veramente... No. Sappiamo tutti come si scava Vi faccio vedere lo spawn Che qui farete se sì, no 25 fps È una roba assurda uh, Quello che vi consiglio è di fare slash tutorial Così qua vi spiega tutto quanto Noi non lo facciamo perché siamo un po' come quelle persone Che comprano qualcosa e non leggono il libretto delle istruzioni Quindi dovremo improvvisare Allora dobbiamo tornare nella nostra... Uh, navicella come, come si chiama Un attimo che mi ricordo come si fa Ok home a posto E credo che dobbiamo potenziare il più possibile la miniera Livello attuale 2 Ora il 3, ora il 4, ora il 5, ora il 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non so quale sia il massimo, però finché posso aumentare e aumento, non, non ci sono problemi. Ok, siamo arrivati al massimo, è al livello 18, non ho la più idea se sia buono oppure no. Prima potevo volare, ora non posso più. Flash fly, non è permesso di usare... ok. Prima mi sembrava stessi volando, sono impazzito. Vabbè la mia miniera è questa, un po' bruttina devo dire, tutti sti blocchi così messi a casaccio non... Ah con il piccone posso volare, che succede? Potremmo provare a potenziare anche il piccone che si fa come in tutti gli altri server, slash ancient. Però qua è diverso, è, è più, più strano, leggendari. Che belle però le icone è così, union. Ti serve un piccolo livello, dai Guarda che nome difficile che ha questo qua Livello 75, ah non posso mettere niente, va bene EPC posso metterlo Mettiamo questo, deve essere a livello 1, sezione rara Ti servono, oddio uh, Allora, raro, ok, questo qua Oh, finalmente abbiamo comprato qualcosa Boh, non posso fare nient'altro Va bene, va bene, vediamo se è cambiato qualcosa No, non sembra se cambiato qualcosa Perché, so cos'è sta roba qui? Minecraft è un gioco strano Allora un'altra cosa che dovrei farvi vedere è che potete essere Togliamo l'auto jump Ti prego Sto dicendo che potete fare i competitivi E entrare nella classifica Qua voi non mi vedete ma in realtà sono primo È un bug Fixeranno a breve Sono primo in, uh, in tutte le classifiche Perché sono il migliore I primi tre che sono in classifica Vincono qualcosa Qui c'è scritto che vinceranno dei premi OP Cosa sia non lo so Però Ero Vedete voi che fare Qui ci sono le crates Però io non posso aprire niente Perché non ho assolutamente nulla E boh basta Credo che come presentazione Possa bastare L'unica cosa Armatevi di un computer Bello potente Perché come vedete Si lagga tantissimo Bene è arrivato il momento Di fare il ride Al founder del server Se sì, Si inizia da quel che ricordo c'è tipo una sorta di conto alla rovescia Non so sinceramente quanto sia se sia un minuto, dieci minuti, un'ora, tre giorni Non lo so quindi in questo lasso di tempo dovrei dire qualcosa di estremamente interessante, però non ho la più pallida idea di che cosa dire. Quindi vi racconterò una storia davvero molto bella, no scherzavo non sono capace di raccontare delle storie, però posso dirvi di seguirmi su Instagram perché, perché sì, perché a volte pubblico delle cose. Anche se nell'ultimo periodo non ho pubblicato nulla perché mi ero dimenticato. Ora questa è un'altra storia e boh, dai nulla. Commentate con qualcosa di davvero bello, anzi raccontatemela voi una bella storia. Sono sicuro che racconterete qualcosa di fantastico. Qui mancano 60 secondi, quindi devo parlare ancora per un minuto. Mamma mia, non sono mai stato bravo a fare queste cose, quindi ora dovrò inventare qualcosa. Ad esempio... No, cercherò su internet. Storie da raccontare. Tutte le più belle fiabe e le favole. Va bene, va bene. Speriamo non siano troppo lunghe. La sirenetta. Capitolo 3. Non c'è il primo? Anche questo qua non sembra male. Il lupo e i sette capretti. Il lupo vuole mangiare i sette capretti e... Ed... da. Ed escogiterà un furbo piano pur di riuscirci No, eh, vabbè, niente, C'era da giocare a Minecraft So che eravate molto più interessati alla storia di, del lupo e le, le capre Ma va così, va così Allora, con questa versione la sensibilità è sballata Non solo motivo, quindi il pipì farà abbastanza schifo Le hit sono quello che sono Però eh, bisogna accontentarci, non è un... Cos'è sta roba? Non è una moderata pipi Quindi non aspettatevi hit super mega competitive e altre robe Dovrei cercare di rompergli la, la porta Ah no, non c'era la porta Perché io ho lo sfondo a porte No, no, ho sbagliato, ho sbagliato. È da un'altra parte Dove c'era la cosa da rompere? Perché c'è una cosa da rompere Ma non ricordo esattamente quale fosse Quanto sono potente allora, quella lì Ok, sì, sì, questa qui Con, con l'ascia dovrei spaccarla in teoria Ok, questo qua sta arrivando Tanto noi siamo molto più forti Ok, mangiamo la mela Ma ho un piano Oh, l'ho rotto, non so come l'ho rotto No, c'è il guardiano No, c'è anche lui però, non va bene Ok, allontaniamoci un momento. Oeee, che volo fatto. Mangiamo una bella mela che ogni tanto fanno bene. Cos'è sta roba qua? Ah, ma c'è lo scudo. Cosa serve Sinceramente, non lo so. Tanto il danno lo prendo comunque. Penso sia una roba utile soltanto per i mob. Contro altre persone non serve assolutamente a niente. Allora, vediamo di provare a rompere questo. Però è una cosa bella lunga, secondo me. Ok, pipi, pipi, pipi, pipi. Ok, lo un secondo perché fare pipì con così poco spazio non è una buona idea. Eh, ma non droppa, droppa, droppa. Pare che non si perdono i cuori. L'ho notato adesso. Non si perdono i cuori, ok? Lui, intanto che mangia la mela, prova a rompere questo. No, non colpi me da dietro. Ma non si perdono i cuori? Com'è possibile sta cosa qua? Non lo voglio leggere cliccare perché sono stanchissimo e sono le 21.33. Ormai ho una certa età. Ma non si perdono i cuori, quindi devo aspettare che si rompa l'armatura. Davvero, non mi piacciono questi pipi così lunghi. Perché? Perché? Eh sì, poi cosa sono questi salti? Mica siamo ai giochi olimpici. Dai, mi fa male il braccio. Fammi, fammi recuperare un attimo l'energia. Oh Ha perso il casco, quindi ora lo sconfigo. No, niente, non muore. Anche se non ha il casco, è comunque molto resistente. Tra poco si rompe anche a me. Ma cosa servono le mele? Non ho ancora capito Tanto non eh, Non si perdono i cuori Dai, puoi morire per cortesia Tra poco mi si rompe il casco Ok, ha perso le scarpette Droppa, droppa Proviamo ad andare a rompere un po' il coso Ok, è rimasto un po' indietro Ok, è tornato Dai, dai, dai, dai, sì, sì, ha perso anche i pantaloni, che bello Che cosa? Noooo perso. Dai! Ma non è valido. No, no, no, no, no. L'ora ok, ok. <ride> L'ho redato di nuovo in teoria, quindi dobbiamo aspettare un altro minuto. Vabbè, eh, faccio un taglio e poi rifacciamo. Va bene, ci risiamo, cerchiamo di essere più veloci, perché a quanto pare c'è un tempo, non sapevo ci fosse, però a quanto pare c'è il tempo e io non lo sapevo. Allora, devo andare qui. Ok. Cerchiamo di essere più veloci possibili, devo rompere qui. Va bene, dai, dai ok, siamo dentro. Oh, Ce la guarda, mi ero dimenticato di questo piccolo particolare Ok, iniziamo a calare il più possibile, è già arrivato Attenzione Aspetta, ho un'idea Siccome ho speed con il piccone, mi allontano un pochino Ok, poi torno indietro Il piano è questo, molto semplice Perfetto, andiamo col piccone Poi andiamo così Ho fatto questo per sbaglio Vabbè, mangia la mela Perfetto, ora cerchiamo di essere più veloci così Col piccone Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene va bene. Eh, non abbiamo recuperato tanto tempo Cerchiamo di calare un po' questo Ok Cos'è stato? No, no, no Ste robe non mi piacciono E eh, prima che cali l'elmo ne passerà di tempo Proviamo a ignorarlo e a dedicarci soltanto a questo No, non ce lo fa fare, mi sa Ok Che sto cercando di ignorarlo Funziona quel piccone? Vuole fare il grosso sto qua Ok mi allontano un momento poi mangio la mela Si possono piazzare questi blocchi? No allora non so perché io li abbia Ok lo ha girato torniamo dentro e Cerchiamo di rompere il più possibile Ok mancano 124 colpi Ok, rompiamo, rompiamo, rompiamo, rompiamo, ok, ho vinto, posto, no, sì, beccati sto VIP, addirittura il VIP, mamma mia, quindi ora sono dei mos, credo sia un VIP eh, grosso, non lo so, va bene, va bene, va bene, va bene, voglio provare anche io a vincere il VIP XD, sì, sicuramente. Va ah, bene signorini il video è finito lasciate tantissimi like un numero davvero esorbitante commentate con quello che volete ovviamente lasciate like perché dobbiamo diventare famosi e boh dai niente fatti bravi ci vediamo in un altro video ovviamente bello